Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo Pokémon Fan Game stiamo ripercorrendo le avventure di Ash del cartone animato, da canto, quindi dall'inizio da quando prende il suo Pikachu con il Professor Oak, fino alla fine di Alola. In questo momento siamo a Kalos, quindi nella regione di Pokémon X e Pokémon Y e stiamo per affrontare la quinta palestra, ovvero la palestra di Lem a Luminopoli. Abbiamo come squadra Frogadier a livello 34 che tra poco si evolverà in Greninja a livello 36 immagino, Houlucha a livello 36, Pikachu a livello 71 che è il nostro Pikachu, quello che abbiamo preso fin dall'inizio ed è per questo a livello così alto perché ce lo siamo portati in ogni regione sempre con noi, Talonflame a livello 37 e Gumi a livello 37 che non vedo l'ora si evolva in Slicko per poterlo effettivamente utilizzare come si deve, beva invece devo lasciarlo nel box, non è importante. Detto ciò quindi... Prima di andare a conquistare, a sconfiggere la palestra di Luminopoli, di Clem, anzi di Lem, Clem sarebbe la sua sorellina, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutti i vostri amici appassionati di Pokémon o nei gruppi appassionati di Pokémon, insomma a qualcuno che potrebbe interessare un videogioco di questo tipo che magari non ancora conosce. Detto ciò quindi andiamo, come prima cosa però voglio andare a recuperare una cosa che mi ero perso negli scorsi episodi, ovvero... Teleportiamoci a, credo, Shalur, penso di sì. Andiamo qui a Shalur City, e appunto, dopo aver battuto la palestra, questo Crogan si sposta da questa porta. Quindi, noi possiamo entra entrarci dopo aver battuto la palestra di questa città. E come vedete, questa vecchietta ha dentro in casa sua un Bulbasaur, un Charizard e un War Turtle. Questo perché lei ci dà tre oggetti molto interessanti, ci dà la Venusaurite per far megavolvere Venusaur, la Charizardite Y, per far megavolvere Charizard nella sua forma Y, e la Blastoise Nite, non so se si pronuncia pronunci in questo modo, comunque per far megavolvere Blastoise. Ecco fatto, a questo punto torniamo subito a Luminopoli, dopo aver fatto questa cosa extra appunto che mi ero dimenticato di fare, ecco qui torniamo a Luminopoli, e iniziamo ad esplorare la zona nord della città che non potevamo esplorare la prima volta che siamo passati di qui. Eccoci qui, ora possiamo farlo. Pokéball Shop, nel frattempo possiamo fare rifornimento di Velox Ball in particolare. Salve! Ok. Perfetto. Se non sono così importanti ragazzi non sto li a, tra a tradurvele. Eh? Allora, andiamo a prenderci le nostre Velox Ball, che le vende sempre questo a destra. Eccolo qua. Prendiamone un po' perché ne abbiamo usate parecchie, tra l'altro abbiamo 999.000 poche dollari, 999, quindi abbiamo il massimo di poche dollari, Dobbiamo smaltirne un po', altrimenti non prenderemo soldi dagli allenatori. Acquistiamo un bel po' di ball, tanto questi le useremo, ecco fatto. Poi potremmo prenderci, ma direi che va bene così insomma, le ball le abbiamo vero? Prendiamoci qualche ball in più. Che per il leggendario magari nelle grotte potrebbe essere interessante usarle. Ecco fatto. E credo basta. Prendiamoci anche qualche... Ma si dà qualche... Qualche quickball in più. Tanto non abbiamo problemi di soldi, no? Ecco fatto. Già che ci siamo anche vendiamo un secondo. Giusto per avere un po' più di ordine nello zaino la perla. Ecco qua. E credo basta. Credo non abbiamo preso nient'altro da vendere. Esattamente. E possiamo continuare l'esplorazione quindi di Luminopoli Allora, facciamo via per via così almeno non ci perdiamo La città della luce Non possiamo ancora andare da questa parte Quindi torniamo indietro di qui Salve Ok, questo ci deve andare al caffè perché hanno dei drink ottimi Sarà questo il caffè? No, questa è la casa di ve questo vecchio signore Perfetto Lei, lui ha la moglie che è andata a Duena a quanto pare Mi spiace vecchio mio i wonder what caused the power flow is failure, so okay, che questa sta chiedendo cosa abbia causato appunto la, i guasti della linea elettrica. Qui siamo nel caffè effettivamente, possiamo comprare qualcosa, ovvero limonata e mumu milk, se vi interessa è qui. Salve, questo ha avuto una lunga giornata di lavoro, non vuole rotture di balle. E qua otteniamo la Geridosite, quindi venite a prenderla se volete mega evolvere Gheridos, qui nel caffè di Luminopoli. Qui un altro cartello, Lissandra Caffè, ok. I'm one of the Lance Brothers, good job finding me. Il primo l'avevamo trovato nello scorso episodio, proprio alla fine dello scorso episodio, se lo siete persi andatelo a vedere, abbiamo trovato il primo di questi fratelli. Questo è il secondo, mi sembra ce ne siano tre. Uh, sembri. forte. Beat my son and I will give you something nice. Questo è il padre di Lem, quindi dopo aver sconfitto la palestra di questa città dovremmo parlare a lui per avere qualcosa di carino, ci ha detto. Vedremo, vedremo cosa ci darà. Salve salve questi stanno commentando l'arte questa è la galleria artistica di luminopoli la galleria d'arte ok questo è qui ad aspettare che la lega apra Ah, questa è la lega giustamente questa c'è la lega the league is being set up right now come back later quindi dovremmo tornare qui per la lega allora e questo è il terzo fratello appunto lente abbiamo trovato mi sa tutti i fratelli che danno le lenti, ecco quello lì era, era l'ultimo, questo qui sotto, questo qui, lui. In questa casa siamo già entrati, sì, nelle herb shop siamo già entrati, comunque è eh, l'herb shop, non è che faccia qualcosa di particolarmente diverso da venderti erba, Ovvero, o meglio, medicinali, è uscita un po' male questa frase, <ride> vende medicinali a base di erbe, ecco, diciamo così. I elevator Lead to a different floor, che ogni ascensore porta ad un piano diverso. Prendi quello giusto per combattere contro il capo palestra. Ah, allora, qui abbiamo un Magnemite. Va bene. Quindi iniziamo a sconfiggere questa palestra. Iniziamo a vedere un po' cosa si può fare. Voglio vedere se posso insegnare Earthquake Agumi. Perché sarebbe molto interessante. E non ho effettivamente. Non ho mai visto se si può fare. Vediamo un po', eh. Vediamo se lo impara. Earthquake. Dimmi di sì. No, non è capace. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Eh, non ho molte mosse da insegnare a questo Gumi. Forse Psichico lo impara? No. Flabby va impara Psichico, va bene. Ma non ci interessa. Forse Thunderbolt? Potrebbe essere utile. Oh Thunderbolt lo impara? Perché non darglielo? Al posto di Water Pulse, che tanto non serve a niente attualmente, dato che abbiamo già un Pokémon di tipo acqua. Dai, togliamoglielo e mettiamogli il buon Thunderbolt sicuramente per questa palestra non servirà però potrebbe comunque tornare utile più avanti andiamo nel primo Looks like you picked wrong sembra che tu abbia sbagliato eh mi spiace in realtà non ho sbagliato sapete che voglio andare sempre ad affrontare tutti gli allenatori prima del capo palestra questo ma nel campo Matisse cioè oddio Matisse ma nel campo Lanthorn. allora inizierei con Drago Pulsar anche se sarà difficile battere Lanthorn. vedete come è molto resistente e ci usa anche con Fistore fu... di Raggio Ok, a questo punto direi sostituire Gumi e mandare... Hmm, tosta questa. Eh? Tosta questa palestra perché abbiamo tre Pokémon deboli ad elettricità. Che sono tutti, tutti i nostri Pokémon tranne Gumi e Pikachu. Mandiamo Pikachu. Ok, andiamo di Thunder Punch. Ah, ha pure Volt Absorb. Acchio. Andiamo di break break allora. E Pikachu pur essendo di livello altissimo, d'altro non è un Pikachu, non è che ci si possa aspettare troppo da lui. È un Pikachu tra l'altro che ha l'attacco fisico suo, che, che, ha, che ha potenziato, quindi non si può davvero aspettare nulla. Mandiamo Gumi contro Electro, da anche sua paura che si faccia esplodere. Questo, questo si fa esplodere sicuro, quindi mandiamo Pikachu, che cioè magari potrà tankare un po' il danno. Ok, usa Comete, va bene. Noi andiamo di Thunder Punch. Altre Comete. E noi andiamo di Breccia. Ok, Gumi a livello 38, ottimo. Anfaros. Prima andiamo Gumi. E adesso riusciamo a buttare giù questo Anfaros. Eh, proviamo ad andare con Drago Pulsar. Mmm, si è aumentato la difesa speciale Cacchio Andiamo di oltraggio allora Dovrebbe fargli molto più male, infatti Si prende pure un po' di contraccolpo, Vecchio, con questo oltra oltraggio lo buttiamo giù Buono, buono, buono Buono E non si evolve ancora Gumi infame Allora, lui dovrebbe essere qui, se non sbaglio Il capopalestra, infatti Fammi scendere Andiamo a sfidare gli altri prima Facciamoci questi allenatori Cerchiamo di dare più punti esperienza a Gumi possibili E questo è Rico Perché è Gumi quello che ci permetterà di vincere la battaglia Che attacco rapido ci ha fatto malissimo Però anche noi con oltraggio abbiamo fatto abbastanza eh? Vai ancora con oltraggio E Rai su lo buttiamo giù Manectric, questo mi ucciderà Vedrai eh Oddio pure Mega Manectric e mi ha pure abbassato l'attacco. La, non mi ha ucciso fortunatamente, però mi ha fatto flinciare. Sostituiamolo subito e mandiamo Pikachu. Mega Manectric è un bel problemone. Morso, ok. Statico ovviamente non si può attivare, ma andiamo di Brick Break. E ancora Brick Break. break. Perfetto. Gumi a livello 39. Magneton. Uh, Magneton possiamo andare a Talonflame in realtà. O anche Olucia tecnicamente. Allora, andiamo di Flame Charge. Super efficace. Lucisa scintilla, non dovrebbe essere in grado di shottarci. Andiamo di Flame Charge. Eravamo comunque talmente veloci da colpirlo per primi pur da paralizzati. Perfetto, abbiamo battuto anche Rico. Quel dannato Gudra, eh, volevo dire Gumi, non vuole evolversi. Eh. Livello 39, ancora non si è evoluto. Forse si evolve a livello 42. Ok, ritorniamo. Andiamo a battere gli altri due allenatori. Prima del capo palestra. Eccoti qua. Lui dice: Penso che il mio lavoro sia quello di sconfiggerti. Vediamo, Maxim se ci riuscirai. Minun. Andiamo di oltraggio. Ok. Poi Pikachu si becca un oltraggio in faccia, magari muore diretto. Eh. Vediamo se riusciamo a shottarlo. No, di pochissimo. Peccato. Cambiamo poco, ma comunque... Mandiamo Frogadier. Vediamo se riusciamo a uccidere qualche Pokémon con Frogadier e fargli prendere un po' di punti esperienza. Dai, però Elettrococcola, sei proprio infame, eh. Sei proprio infame. Ok, fortunatamente c'è stato Finta non un attacco elettrico. Poi Platol, rimandiamo Gumi. E andiamo di oltraggio di nuovo. Ecco, mi ha abbassato l'attacco, che palle. E mi usa oltraggio che è super efficace. Niente, qua il nostro gumi morirà. Ah no, aspettate, è ancora vivo, è ancora vivo. Allora facciamo in tempo a mandare con Lucia. Lotte davvero toste queste, eh? No, aspettate, non voglio cambiare. Vai. Andiamo con Poison Jab. Che a livello 37 per Hawlucha, ottimo. Usciamo e andiamo a curarci di nuovo i Pokémon, dato che davvero ci stanno disintegrando. Fortunatamente il centro Pokémon è letteralmente attaccato alla palestra, quindi non perdiamo nemmeno tempo a farlo. Eccoci qui. E ritorniamo su. Andiamo quindi a battere l'ultimo allenatore, prima del capo palestra Lem. Time to finish this, vai. Arnaud, altro nome francese. Ma nel campo Pacirisu. Noi andiamo di oltraggio, che ha chiuso elettrococcola e ci paralizza. L'infame. Sweet Kiss e ci confonde, quindi paralizzato e confuso. Non riesce ad attaccare, ovviamente. Uh, ma andiamo a mette, perfetto e andiamo poi di surf Frogadier a livello 35, ottimo The Den allora, lascerei in campo Frogadier e andrei ancora di surf azz parabolic charge, mi ha disintegrato Frogadier ah, e si è pure curato minchia allora, manderei Polucia Serve qualcuno di veloce. Qualcuno di veloce e che gli faccia un bel poison jab. Super efficace perché se non sbaglio anche di tipo folletto lui. Stunfisk. Tipo elettro puro mi sembra. Andiamo di break break. Un bello resistente. Eh. Andiamo di poison jab. Magari si avvelena. No, non riusciamo ad avvelenarlo. Forse dai, un bel avvelenamento. Mai nella vita proprio, eh. Mai nella vita che venga avvelenato. Ok, Brick Break. Perfetto, abbiamo battuto anche Arno. Sono delle sfide toste queste, vi ripeto, ma perché non abbiamo dei Pokémon adatti a sfidare i Pokémon di tipo elettro? Semplicemente quello. Abbiamo 3 Pokémon su 4, essenzialmente, non contando Pikachu. Che sono deboli al tipo elettro. E Pikachu non è forte comunque al tipo contro il tipo elettro. È un Pokémon eh, boh, normale. A questo punto andiamo da Lem. Salve con il suo Heliop disc qui. Uh, Heliop Tide, sembra si chiami, in evoluzione. Sarà di di davvero tosse lo buttare giù. Clemon, eccolo qua. In italiano Lem. È finalmente giunto il tempo, Glacier. È finalmente giunto il momento. Stavo aspettando questa battaglia da tantissimo tempo. Sono determinato a darti una battaglia meritevole, degna iniziamo, vai, iniziamo allora, io userò mandando per primo per primo in campo Gumi poi userò Pikachu per forza come, come coverage, altrimenti qua ah, non ne usciamo più, e poi userei Ho Lucia vai cercherò di non usare Pikachu fino alla fine nel caso proprio non mi serva eh, userò Gumi e Ho Lucia Vediamo un po' come va Ah tra l'altro Avrei potuto mandare Colucia in campo Effettivamente Contro Bunnelby Andiamo di oltraggio Perfetto Doppio sberla Fallisce Fossa invece Non fallisce Sostituiamo subito Il Pokémon E mandiamo Colucia Che è di tipo volante Così da Fottergli L'attacco fossa Perfetto Non ha effetto E poi Finiamolo con un Break break e il suo primo Pokémon è andato. Poi, l'Axray. Ecco, l'Axray io manderei Gumi. Gumi contro l'Axray. Boh, una cosa che sarebbe assurda da fare. Vediamo se, si, se riusciamo a portarla a termine. Andiamo di oltraggio. Thunderfang mi paralizza per forza, purtroppo. E mi ha pure fatto flinciare. While Charge però prende il contracolpo, giusto? Sì. Olt un oltraggio sarebbe beccato in faccia. Questo è ciò che conta. Due oltraggi se li è beccati, buono. A questo punto potrei sostituire Gumi e mandare Pikachu, così che Gumi si prenda comunque punti esperienza di Luxray. Thunderfang non può paralizzarmelo, fortunatamente. E andiamo di Brick Break. Su Luxray. Gumi sarà al 40, perfetto. Ed infine Heliorisk. Proviamo a cambiare Pokémon a mandare Hawlucha. Dobbiamo fare un 1 contro 1 eh, pulito. Hawlucha contro Heliolisk. Livello 37 contro livello 37, tra l'altro. Andiamo di Brick Break. È più veloce lui, ci usa Parabolic Charge e ci ammassa praticamente. Però noi resistiamo e usiamo Brick Break, che è super efficace. Non so per quale motivo, perché mi sembra che Heliolisk sia solamente tipo elettro. Perché è super efficace, tipo lotta, non so, forse è elettro buio, eh? E abbiamo battuto quindi Clemon con questo colpo qui finale inaspettato, con oh, Lucia che batte Heliolisk. I'm not ready for it to be over. Non sono pronto a far sì che sia finita. E finalmente Gumi si evolve. Oh, non potevo chiedere un finale migliore per questo episodio. Finalmente Gumi si evolve in Sligo. E sarà possibile utilizzarlo un po' meglio. Oh, eccolo qui. E Gudra tra l'altro è molto vicino. Perché conosce già più giudanza. Quindi forse già dal prossimo livello potrebbe volversi in Gudra. Volevo imparare spray acido. Cos'è che fa esattamente? No, troppo debole. Sì. Ti sei guadagnato la medaglia voltaggio. Eccola qua. E questa metti anche Shockwave. Dovrebbe essere un da no? Un attacco che non manca mai, sia sì, è onda shock. That was an outstanding battle, Gachal. È stata una battaglia incredibile. Bonnie e io andremo a viaggiare ancora per un po'. Voglio essere in grado di batterti, di, di misurarmi al tuo stesso livello. Ok. Perfetto. Abbiamo battuto anche Clem, qui, anzi Lem. Continuo a confondermi perché è vero in inglese si chiama Clement. Clemont. Ma in italiano è Lem e sua sorellina è Clem, quindi è tutto un po' confuso. Comunque direi di lasciare nel box il buon Flabebè che ce lo siamo portati dietro per un bel po' di tempo a caso. Uh, summary 669, vai quindi sei qui, perfetto. Piano piano vedete che anche il l'index di Kalos ha un ritmo sic sicuramente molto più lento di quello di Unima, però ce la stiamo facendo. Andiamo poi a parlare al padre di Lem, che ci aveva detto appunto una volta battuto suo figlio ci avrebbe dato qualcosa di particolare e di carino, ovvero te. Ah, quindi l'hai sconfitto davvero? Prendi questo come ricompensa e ti dà l'Anfarosite per mega evolvere Anfaros. A questo punto noi potremo uscire nel percorso 14 a nord, ma andremo avanti lungo il percorso 14 nel prossimo episodio perché questo finisce qui.